Ciao! Come state? Sono qui, davanti al computer, nel casino più casino, immersa nei bicchieri della birra, ma anche nei tanti pupazzetti che guardate qua, ecco, ve vi faccio vedere bene, guardate qua, che le mie figliole, ormai grandi, aiuto, hanno fatto con una pasta che sembra un pongo ma che poi diventa tutta dura, insomma, hanno deciso di fare i loro ovini e quindi vabbè, li risistemo lì nel pasticcio e dicevo sono qui che stavo un po' cercando di prenotare per le vacanze e mentre stavo prenotando per le vacanze che è successo? è successo che mi è arrivata una mail da Booking dove mi hanno praticamente, eh, diciamo così dato il Travel Review Award del 2023 per eh, intanto, vabbè, per aver avuto eh, delle recensioni che hanno portato il mio punteggio a 9 su 10 e questo riconoscimento viene dato appunto a chi ha un punteggio da 9 in su, eh, su su booking questo perché perché me ne avevo già parlato tre volte ho ehm, praticamente sia su booking che su airbnb messo il monolocale che abbiamo in Francia a Cap e, insomma, questo monolocale, eh, così, fatto con tanta passione, soprattutto arredato anche con tanta passione, sicuramente con lo stile italiano e non francese, non me ne vogliono i francesi, ma anzi eh, con il mio stile italiano, ha eh, ottenuto un, un buon punteggio, ma secondo me l'ha ottenuto per il posto e perché effettivamente quando vai sul balcone al mattino o comunque durante tutta la giornata... Il mare che vedi davanti eh, beh, ti rilassa, ti porta veramente a, a pensare a cosa poter fare di rilassante in vacanza. E quindi sono contenta, ma, cioè, ma come sempre c'è cioè, un ma, perché sei contenti sì, ma che cosa è successo? È successo che purtroppo è vero che io ho 9 su 10, ma è successo che riconoscimento <ride> è rimasto il titolo praticamente di quando... I io avevo dato il nome all'appartamento senza sapere ancora che nome dare, quindi per me era rimasto accogliente in una con piscina. E che ne sapevo io che poi mi sarebbe arrivato questo riconoscimento? Ma che riconoscimento sarebbe rimasto col nome che io ho dato all'appartamento? Vabbè, insomma, quindi adesso mi devo cervellare a capire che nome posso dare. È perché non posso mica lasciare eh, brava sei stata insignita di questo diciamo così riconoscimento al tuo accogliente monolocale con piscina cioè proprio non va bene quindi devo pensare a che nome dare e anzi qui chiedo il vostro aiuto al martedì mi date sempre tanti aiuti così vi chiedo magari se avete in mente qualche nome che io potrei dare così lo vado a sostituire rimane anche un po' più carino anche da insomma da ricercare Intanto eh, se volete fare più informazioni sul mondo locale basta chiedere e io sarò ben lieta di darvi informazioni e eh, quindi chiedervi appunto che, che nome potrei dare, ma soprattutto parliamo di vacanze. Sì, io mi sono mossa in, per tempo quest'anno, diciamo così, però mi sono sempre chiesta, o meglio vorrei chiedervi le vacanze. Voi, a parte se siete di quelli che un pochettino giocano in anticipo per trovare anche i costi migliori giustamente quindi spendere meno o siete di quelli che fino all'ultimo non sanno mai dove andare ma soprattutto siete di quelli che una volta trovato un posto ritornate sempre lì oppure vi piace comunque cambiare e nonostante tutto insomma sia come luogo che come appartamento che appunto come posto dove poter fare un pochettino le vacanze le cambiate. Io devo dire che, vabbè a parte monolocale che ogni tanto ci vado e adesso ci dovrò tornare per darla tinta, eh, devo dire che a me piace cambiare. Sì, se posso cerco posti nuovi da visitare e da uh, così um, andare appunto a visitare diversamente. Però è anche vero che su un posto è bello qualche volta ci sono tornata lo stesso per qualche anno di fila e sì magari due o tre volte ci si può tornare nello stesso posto poi ho oh, certo che se il cuore lo lasciate lì ben venga che ci ritorniate senza problemi e io quest'estate vabbè ve lo dico ve lo spoilerò <ride> ho prenotato a minorca mm -hmm. e vedremo ma è andata quindi vediamo un po come sarà comunque mi raccomando, avete solo due giorni di tempo, neanche più, per cervellarvi insieme a me, a me cercare un nome degno di nota e degno di questo riconoscimento che mi ha dato Booking. Vi supplico, aiutatemi, aiutatemi, grazie, ve ne sarò grata con la mia presenza martedì mattina alle 9.30. Un bacio, vado? Comunque uh, bello, eh? Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. Va bene, io adesso faccio ancora un po' di ricerche qua e poi niente, ci vediamo allora martedì mattina, eh? mi raccomando, puntuali come sempre, alle 9.30. Ah, Se volete vi faccio sbirciare un po' le foto, hm? un pochettine, va bene, dai, ecco, guardate qua, questo è un po'. Quello che alloggio arredato e poi queste spiagge, queste scogliere che sono bellissime. Come vedete dal balcone, eh, il mare è lì è subito lì, quindi si può godere di questa bellissima vista, ma fare soprattutto anche molte delle belle passeggiate che ci sono nei dintorni. Va bene, vi aspetto. Martedì. Oh, vi aspetto però con le risposte, mi raccomando, perché accogliente in un locale con piscina non si può proprio sentire! No, assolutamente no. Ciao.